Le parole volano più forte del vento, si inarcano nella inutilità dell'uomo che non le ascolta per paura di capire. È triste sentirle che si inavvistano nel mare dell'oblio. Grazie. Un'atmosfera di sogno irreale, nuvole di tristezza, avvolgono il cielo del mio cuore. Improvvisamente c'è silenzio nel mio animo. Guardare avanti è fatica improba. Si apre un'era turbinosa e confusa. Ancora una volta la speranza vanisce. Entra prepotente un buio profondo ben conosciuto. Poco amato è un tunnel fastidioso carico di incognite.